Ragazzi buongiorno a tutti torno dopo un sacco di tempo ma perché quando io non mi faccio vedere su youtube è perché Sto testando una ricetta per il prossimo video. Questa ricetta è stata ultra impegnativa Un po' perché non ho mai trovato ricette abbastanza serie con facilità online Un po' perché ho dovuto mescolare varie ricette ho dovuto personalizzarle in un modo assurdo ne ho fatte 8, gli amici di instagram lo sanno Cioè rendiamoci conto il livello di Perfezionismo che ho ehm, e non so se viverlo come un difetto o come una cosa positiva io alle volte lo vivo anche come difetto eh. comunque niente la schiacciata toscana che mi soddisfa io adesso ve la presento spero un sacco che vi piaccia non so se voi lo conoscete l'antico vinaio parte da firenze questo locale fa delle schiacciate meravigliose belle imbottite un sacco di roba dentro c'è proprio è, è un tripudio di mollica e di, di, di crosta di pane in questo caso ovviamente di schiacciata, che viene così accompagnata con, con delle creme, con delle verdure, con tanti salumi dentro, è proprio la, la, una, un sogno eh, gastronomico. E niente, io, causa brutta situazione che stiamo vivendo, causa la lontananza da Firenze, c'è a Milano, è vero, però comunque anche a Milano è un po' impossibile andarci in questo periodo, io ho detto, ma se provassi a farlo a casa potrebbe soddisfarmi? Oh, io ve lo dico... Mi ha soddisfatto. So che è una brutta copia, lo ammetto, però è una brutta copia secondo me fatta bene. Io adesso questa ricetta ve la do e spero di avervi entusiasmato e di avervi già invogliato a farla partiamo bisogna prima di tutto realizzare il polish che è un lievitino molto idratato questo serve per dare più spinta no più forza di lievitazione all'impasto principale bisogna mescolare semplicemente in una ciotola acqua tiepida il lievito di birra lo facciamo sciogliere e poi aggiungiamo la farina mescoliamo bene fino ad amalgamare il tutto copriamo con la pellicola e lasciamo lievitare o a temperatura ambiente o addirittura se volete velocizzare leggermente i tempi nel forno spento con la luce accesa per circa due ore fino a quando l'impasto ha raddoppiato di volume. Quando sarà raddoppiato dovrete procedere con l'impasto principale. In questo caso questa focaccia, questa schiacciata sarà senza impasto perché non dovrete star là ad impastare no, per tanto tempo. Anzi, polish lievitato nella ciotola. Aggiungiamo acqua tiepida e lo zucchero mescoliamo bene. Lo zucchero ovviamente serve per dare ancora più forza e nutrimento al lievito. Aggiungiamo poi la farina. Importante anche la scelta della farina. Scegliete sia per il polish che per l'impasto principale una farina o 0 o 1 di tipo 1. Vedete voi cosa volete fare? Io ho scelto la 0. Ma l'importante è che sia ricca di proteine, che abbia almeno un 13% di proteine circa, no? State su quel range 13, 14, insomma anche 15 non superatelo e non diminuite questo range. Praticamente le proteine sono il glutine sostanzialmente e il glutine serve per avere un, un, un risultato ottimale di questo impasto. Per capire la quantità di proteine che avete nella farina basta che andiate sulla tabella nutrizionale. Se vedete che per 100 grammi ci sono 13 grammi di proteine, perfetto, allora vuol dire che con la farina al 13% di proteine. Altrimenti, se siete pigri, andate al supermercato, cercate farina manitoba e con quella non vi sbagliate. Unite poi all'impasto già bello mescolato olio extravergine di oliva e il sale terminate di mescolare, non serve per tanto tempo, basta veramente che l'impasto sia amalgamato, coprite anzi no, prima vi sporcate di olio un pochettino le mani perché questo impasto vedete che è bello idratato al 75% di acqua circa, Tutto guai a voi se aggiungete farina eh. questo è il bello di questo impasto è, è, è bello idratato ma questa idratazione serve per avere poi un risultato meraviglioso cominciate a fare queste pieghe, vedete poi nelle clip come bisogna fare, no? Eh, portate l'esterno dell'impasto verso il centro E queste pieghe bisognerà farle due volte Prima volta coprite con pellicola 30 minuti di riposo E seconda volta poi coprite con pellicola e fate riposare l'impasto così per un'ora e mezza circa perché dovrà proprio gonfiare e raddoppiare il volume anche qua se volete velocizzare un pochino i tempi forno spento ma con la luce accesa l'impasto quando sarà lievitato bisognerà prenderlo e versarlo o direttamente sulla teglia per fare una cosa veloce o sul piano da lavoro se siete più comodi nel mio caso non so se è stata una grande idea perché poi si è un po appiccicato Mi ero aiutato con un po di farina non tantissima ma poi comunque Vedete non viene assorbita molto E eh, stando lì così a riposare Io col, col traffico della, della macchina Della videocamera Insomma si è, si è un po' appiccicato Quindi forse potreste anche evitare questo passaggio Magari ungete leggermente la vostra teglia con dell'olio Ci spolverizzate poca farina sopra Versate l'impasto Lo cominciate a stendere là direttamente sulla teglia E poi ci versate un filino d'olio no Perché così evitate che si secchi Perché anche qua l'impasto bisognerà farlo lievitare un'ora direttamente nella teglia. Io ho usato il forno spento ma con la luce accesa perché non ho voluto coprirlo con della pellicola che magari tende no, poi a sgonfiarlo un po'. Passato anche questa ora eh, preriscaldate il vostro, mh, il vostro forno a 240 gradi in modalità statica e cosciete la vostra schiacciata quando il forno sarà arrivato alla giusta temperatura. Io faccio così 10 minuti sulla parte proprio sotto sotto del forno deve la teglia essere a contatto con la base del forno perché così avrete Avrete quella crosticina sotto, meravigliosa, e poi fate gli altri 20 minuti circa, comunque, fino a quando avete raggiunto una bella doratura in superficie nella parte centrale. E poi cosa bisognerà fare con questa schiacciata Sì, si può mangiare così però se la mangiate farcita è tutta un'altra cosa schiacciata pronta io l'ho tolta dalla teglia che così almeno la parte sotto non, non si ammorbidisce col vapore guardate sotto che bella essendo una teglia classica io la taglierei in 6. Eh. sentite il rumore e la tagliamo così com'è la parola magica adesso arriva eh Bada come la fuma! Ma, ma che sei, Rulli? E mi devo immedesimare proprio bene in Tommy. So di non essere proprio bravissimo col toscano, però... Devo proprio entrare bene nella parte. Allora, prima farcitura. Speck, gorgonzola alle noci e, e crema di radicchio al vino rosso. Bada che spettacolo! Vieni, ha! Huh? Partiamo col gorgonzola che si va a struggere sopra la la schiacciata calda bada che bellezza <ride> se ci fosse la materia proprio cadenza toscana prenderei forse anche due direi che basta no? ci mettiamo la crema di radicchio al vino rosso poi ovviamente tutti questi condimenti sapete dove li trovate? direttamente sul blog direttamente nella ricetta della schiacciata fiorentina farcita buonissima col vino rosso così adesso comincio ad affettare lo spec, se avete l'affettatrice è fantastico altrimenti potreste eh, usare l'affettato già tagliato magari fatevelo affettare dal vostro salumiere un pochino più spesso del solito ma di poco vedi così voluminoso un pochino più spesso perché tiene la forma scegliete degli affettati buoni perché qua come potete ben capire si sentono eh? come potete anzi ben vedere E questa qua è la prima sta no? Adesso facciamo la seconda. Questa è proprio la copiata eh, della, della schiacciata dell'antico vinaio perché abbiamo mortadella, crema di pistacchio e burrata. Stracciatella di burrata. Io ho qua una burratina, adesso vi faccio vedere come trasformarla in, in stracciatella, in schiacciatella. Basta un po' stracciarla così. Guardate la crema di pistacchio. Qua abbiamo pistacchio un goccino di olio, pochissimo, un goccino di acqua, pizzico di sale. E si sente proprio il pistacchio non si sentono altri sapori e deve essere così belle sempre molto svolazzose ecco qua che cola così bada che spettacolo è cioè una burrata intera praticamente ho messo questo qua ovviamente è un pasto non serve neanche dirlo no la crema di pistacchi Le possiamo mettere direttamente così farla cascare o anche la cascare un po' qua Io la faccio cascare un po' qua Direttamente qua Poca Bada come la cola Chiudiamo Verdela lì Anche questa è tanta roba secondo me Si aspetta che qua ci manca un velo di pistacchio Per far capire che qua c'è dentro Quindi lo mettiamo anche qua così Via Tac Così ah, Questa qua è un'altra goduria Allora abbiamo dentro Prosciutto cotto Crema di carciofi Crema di parmigiano E un po' di pomodorini confi questi qua confi. ora partiamo con la crema è un po' densa questa qua ma tanto dopo si scalda eh pian pianino poi comunque i condimenti meglio che siano tiepidi ora crema di carciofi che il carciofo col prosciutto cotto è la morte sua me lo insegna anche la mia amica fra e con grazia lo mettiamo su come potete vedere ce n'è poco ok queste qua devono essere esagerate Mancava una cosa, pomodorini, confetti, occhio al forno. Vedete? È un po' corta la carta forno, eh. Bisognerebbe avere un'altra. però. Mi bisogna adattarsi, ragazzi, così è. Eh. Carta forno. Ok. Vai. Perfetto. Amici, voilà! Partirei ad assaggiare la prima, questa qua, che è la mia preferita. Anzi, la tengo per ultima. Vado con questa qua, allo speck. Guardate sotto che carina. Vado, eh? Ma ricordatevi i condimenti, www.davideazambelli.com li trovate all'interno della ricetta della schiacciata. Amici questo video eh, l'abbiamo finito Provate a fare queste schiacciate Perché quando le cose vanno male Il fisico non deve partire Lo dicono sempre Quindi per favore fatele Comunque io non so Datemi un voto voi da 0 a 10 per, il mio, per la mia performance La cadenza toscana secondo me È la più difficile Una delle più difficili di tutte Tommy dell'antico vinaio Io spero che tu sia orgoglioso di me non, Spero di non averti rubato il lavoro Ma credo che sicuramente il tuo locale Andrà avanti a gonfie vele sempre comunque voglio un po' giustificarmi visto che ho fatto una scopiazzata di una cosa già, già esistente ma insomma ero troppo preso bene e io le ho volute fare ragazzi noi ci vediamo su Instagram anche per altri contenuti di intrattenimento le mie tresciate, le, il cane perché abbiamo anche un, arrivata una cucciolina si chiama Maya insomma ho già fatto anche un po' di stories eh, un po' su Instagram insomma ve la farò conoscere comunque magari anche qua su YouTube in un video vi lascio qua altri due video se eh, non li avete ancora visti iscrivetevi al canale Qua sopra e attivando la campanella delle notifiche rimanete sempre aggiornati sui contenuti Invece qua sotto c'è il collegamento con il blog e vedere la ricetta scritta E le ricette scritte delle farciture e anche altre ricette che magari Ehm, troverete cioè magari ecco le, le, le rifarei, non lo so, fate quello che volete ci vediamo molto presto amici cari, ehm, vi voglio tanto bene eh, prossima settimana eh, promesso prossima settimana torno su questi piccoli o grandi schermi in base al dispositivo che avete, arrivederci che finale così molto spumeggiante